Buongiorno a tutti, oggi parleremo di QGIS e in particolare dei report di QGIS. I report di QGIS sono stati introdotti da Neil Dawson, che è uno dei maggiori e più attivi sviluppatori di QGIS. I report sono stati introdotti da lui in occasione della, della prima uscita di QGIS 3.0, quindi della prima versione di QGIS 3.0. Ehm, Neal eh, per realizzare eh, questi report raccolse circa 30.000 euro quindi tutto quello che vediamo di nuovo per quanto riguarda i report è stato realizzato da Neal appunto con 30.000 euro naturalmente non è definitivo questo l'ha detto già più volte Neal. i report sono ancora in fase di sviluppo e quindi alcune cose ancora non sono ben definite e col passare del tempo Neal le, le eh, perfezionerà allora vediamo cosa sono i report una piccola introduzione come ho scritto qua l'Atlas io parto dall'Atlas perché i report sono molto simili all'Atlas però l'Atlas di QGIS permette di creare una stampa in serie definendo un solo vettore di copertura per chi non sapesse cos'è il vettore di, co di copertura può vedere in questo mio blog Blog più che infinito ho scritto vari articoli sugli atlas e quindi anche sui vettori di copertura. I report di QGIS permettono di usare un numero non ben precisato di vettori di copertura e quindi di creare un'articolata stampa in serie. Unico requisito richiesto è che i vari vettori abbiano un campo comune oppure che si utilizzino vettori sovrapposti. Quindi Riassumendo il succo dei report qual è? È quello di ampliare le potenzialità degli atlas. Nell'atlas abbiamo vi visto più volte si definisce un solo vettore di copertura. nel report ne possiamo definire quante ne vogliamo. L'importante è che sono messe a cascata una, uno nidificato all'interno dell'altro. Ora vedremo come si fa questo. E per, per spiegare meglio cosa sono i report. Faremo subito un esempio, perché con l'esempio si capisce. Poi capendo l'esempio si capisce la, la tecnica, il metodo eh, e poi si va da soli tranquillamente. L'esempio che farò è questo qua che ho già rappresentato in questa GIF. Praticamente cosa faccio? Prendo due vettori che sono, come ho, ho descritto qua, eh, le regioni Istat e le province Istat. Sono due vettori e utilizzo entrambi come vettori di copertura per realizzare, come vedete qua, una stampa in serie articolata, nel senso che scorreranno le regioni e per ogni regione scorreranno le province. E sono tutta a cascata queste qua. Allora, VUQGIS, vediamo. Allora, view QGIS è carico i due layer, regioni e province. Io questi dati Istat li tengo... Sempre a disposizione all'interno di, eh, di un database special light. E allora, province e le regioni. La G sta ad indicare che eh, sono quelle relative, ehm, se vi collegate al, al sito Istat, vi sono due tipologie di shapefile messe a disposizione, quelle generalizzate e quelle non generalizzate. Quelle generalizzate hanno meno punti, meno vertici, quindi sono più leggeri, questa è la differenza, mentre l'altro sono più definite. Allora, abbiamo questi due vettori. Bene, come ho scritto qua, ho descritto le fasi fondamentali nell'articolo, però ora poi, in questo video, vi farò vedere passo passo come fare. Allora, prepariamoci, che ci serve? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare e eh, duplicare come ho scritto qua, duplicare la regione due volte perché ci servirà come panoramica sia per le regioni che le province quindi mi creo come vedete qua un, un gruppo e all'interno metto eh, questi due panoramica reg e panoramica prov non sono altro che una duplicazione del vettore regioni quindi vado su QGIS questo qua lo duplico tasto destro duplica e tasto destro e duplica di nuovo lo duplico due volte e duplica creo un gruppo che lo chiamo panoramica panorami che okay. sono due e allora questo e questo li prendo e mi riporto qui dentro ok vediamo cose che mi dice poi tematizziamo ok allora intanto sistemiamo questi due nel senso che mh, vado su regioni e col tasto F2 lo rinomino. Queste sono le regioni, quindi lo chiamo panoramica trattino basso. Regga. Così mi ricordo che è relativo alle regioni. Poi seleziono l'altro F2, panoramica, prov. Ok. E quindi ho creato questi due. Il passo successivo è quello di tematizzare, adesso scordiamoci questo gruppo, di tematizzare le regioni e le province in modo tale che io veda eh, durante la, la stampa, questo qua ve lo faccio capire da qua, come vedete, vedete qua, io vedo l'elemento corrente, non vedo tutto ciò che ci sta attorno, vedete qua Sicilia, queste trapani, non vedo tutte le altre province. E stessa cosa vale, vale per le regioni. Quindi per far sì, eh, di, eh, per far sì di, di vedere, scusate questa doppia, mh, per vedere il singolo elemento corrente, occorre tematizzare, per esempio, in questo modo, come faccio io qua. Quindi entrambe tramite una regola. Quindi andiamo in QGIS, <coughs> vado su regioni, ok, e vado a tematizzarlo. automatizzo. seguitemi come faccio io, prima faccio un categorizzato, codice regione e classifica, in modo tale che ho subito questa classificazione, l'ultimo lo tolgo perché non mi interessa, subito dopo faccio quella tramite regola, in modo tale che si porta appresso subito questa classificazione. Ok, siamo qua tramite regola e aggiungo una regola, aggiungo una regola, quindi nel filtro, Vado a scrivere che il codice regione deve essere uguale a che cosa? Deve essere uguale, deve essere uguale a una variabile che, <coughs> che è Latas Future ID. Quindi deve seguire Latas Future ID. Ok? E faccio ok. Faccio ok. Come vedete è scomparso. O meglio, non è che è scomparso. Si è tematizzato. Ora, però questo qua <coughs> si trova come ventunesimo elemento. Io voglio che tutto questo, voglio che questa regola eh, si applichi a tutti questi precedenti. Quindi cosa faccio? Seleziono questi, quindi seleziono il primo, poi tenendo premuto maiuscolo, shift, seleziono il ventesimo e poi questo qua lo sposto qui dentro. Ecco qua. Ok, Come vedete è scomparso ora, perché nel filtro code reg, atlas future id per adesso questo è null, perché ancora non ho creato l'atlas e l'atlas future id non ha valore per adesso, Che non ha valore che coincide col, con il codice reg. Bene, stessa cosa faccio per le province. Vado su eh, categorizzato, però questa volta potrei anche categorizzare per denominazione, province, mm, e CM, e città metropolitane. Quindi tematizzo per questo, <coughs> anzi no, fatemi tematizzare sempre per code reghi, poi vediamo il perché. Questo lo tolgo. E... Mm, Fase successiva tramite regola, tramite regola, aggiungo la regola nel filtro. Vado a mettere eh, campi. Io, nel quando andrò a creare l'atlas, quindi il report, per quanto riguarda le province, utilizzerò come campo questo qua, denominazione, ok? Utilizzerò questo qua. Vediamo se qua è evidenziato. Sì. Utilizzerò questo. Però, affinché il tutto funzioni, eh, l'Atlas ha bisogno di un ID, quindi di un numero univoco. Quindi in questo caso io vado a prendere il PKV, che è unico. Quindi questo deve essere uguale <coughs> a che cosa? La stessa cosa di prima, alla future ID. Ok torno indietro, solito discorso come poco fa, seleziono tutto questo, e tutto questo lo metto qui dentro. Benissimo, e questa fase l'abbiamo fatta. Fatto ciò, qua non vediamo più nulla, attiviamo questi due, hanno ah, lo stesso colore, fatemi cambiare questo qua, per esempio questo è quello delle province, quello delle province lo facciamo lo facciamo verde, ok? Verde bene, fatto ciò. Ora dobbiamo fare una piccola cosa che io uso, utilizzo spesso e sono le viste. Ora per ognuno di questi sono quattro layer, faremo quattro viste diverse. Quindi innanzitutto spegniamo questo, spegniamo questo, lascio solo attivo questo. E da questo qua lo chiamo, aggiungi tema, queste sono le regioni, quindi regioni, poi spengo questo, accendo le province e aggiungo questo, aggiungo tema, province, poi spengo questo e accento solo panoramiche regge, e da qua aggiungo tema, lo chiamo panoramiche, panoramica reg spengo questo, accendo questo e lo chiamo aggiungi tema panoramica prov ed ecco fatto, ed ho creato quello che mi interessava, ok? fatto ciò passiamo ora al creare il report nuovo report, qua o scrivete qualcosa lo lasciate in bianco, QG fa da solo ed ecco qua, appena avviamo il layout, otteniamo questa schermata qua che potrebbe anche spaventare a prima chito però tranquilli, quindi selezioniamo il report, qua sotto vedete qua, includi indestazione, includi piedi pagina, quindi da qua possiamo già in, inserire cosa sono indecitazione e piedi pagine, come vedete qua questa uh, questa qua, la prima, questa qua è un'intestazione la prima dove vedete che sono solamente scritte in questa animazione sono, è solamente in, l'intestazione vedete quella quindi se volete aggiungete allora qua io non lo faccio perché altrimenti il video già siamo a 13 minuti il video diventerebbe lunghissimo allora cosa faccio vado direttamente ad aggiungere un gruppo vedete qual è la differenza tra questa sezione di layout statico e sezione di gruppo field, di, di gruppo dei campi. Questo qua è statico, cosa significa? È, un, è, un, è l'opposto degli Atlas, quindi questo qua è singolo, singolo <coughs> layout, mentre questo qua è quello Atlas, quindi quello che dipende da un campo. Quindi facciamo un gruppo, da questo qua come vedete, all'interno del gruppo posso successivamente definire l'intestazione e qua sotto il piede di pagina, al solito. A me non mi interessa per adesso, per velocità vado direttamente sul vettore. Ecco qua, qua definisco il vettore di copertura. In questo caso è le regioni. Come campo io scelgo, per esempio, il codice regione, ok? Fatto ciò, per aggiungere qua la pagina, devo attivare il body, quindi attivo il body, e poi faccio modifica. Modifica, nella modifica si attiva, vedete qua, body, gruppo, regioni, il campo è code reg. Ok? Ora qua, come ho descritto qua, come ho descritto qua, Qua, qua. Ora devo aggiungere queste due, eh, queste due mappe, la mappa e la, uh, la, la panoramica. <coughs> Scusate. E allora, questo è molto semplice, da qua aggiungi e quindi qua disegno un riquadro. Ecco fatto. Questo qua posso aggiungere una cornice, per esempio. Vedete qua, aggiungo una cornice. Eccolo qua. Ora, questo qua deve essere controllato, come vedete qua, controllato dal report, quindi lo spunto. Ora, qua potete definire se eh, il margine attorno del 10%, se la scala deve essere predefinita, oppure una scala fissa, la fissata da qua, la scala. E quindi questo qua l'abbiamo definito. Ne aggiungo un altro... che utilizzerò come, eh, come panoramica, ok? quindi vado direttamente su panoramica, panoramica, aggiungi panoramica, questo qua deve essere panoramica della mappa 1, vedete che qua aggiungi questo riquadro rosso, clicco sul riquadro rosso, qua, mm, e lo voglio modificare, io voglio un, solamente un rettangolo, non voglio che sia pieno, Ok, questo è stato fatto, da qua, per entrare all'interno della mappa, vado qua, dove c'è questo simbolo, sposto contenuto, vado all'interno e tenendo premuto CTRL, uso la rotellina e zoom, in modo tale da <coughs> definire un po' meglio il, la panoramica e lo sistema. Ok, va bene così. Quindi da qua ritorno su questo, ok? Bene, qua voglio aggiungere un testo, un'etichetta. In questa etichetta, che è questa qua, inserisci, espressione, e qua vado a mettere la denominazione della regione. Poi qua lo voglio centrato, e poi qua basta con la rotellina girare e questo si aumenta la dimensione del font. Va benissimo. Qua voglio semplicemente scrivere che è una panoramica. E quindi qua scrivo panoramica. Panoramica. Va benissimo. Al solito lo centro. Ed ecco qua. E quindi questo qua l'abbiamo già definita. Ok? Pronta per essere già stampata. Passo alla seconda, anzi io qua poi nel, nel, nella GIF ho aggiunto anche qua sotto la tabella attributi, questo non ci vuole nulla, basta andare qua, clicco qua e qua, così. Qua c'è la tabella, qua devo scegliere quale tabella voglio, questa è quella delle regioni, ok? poi devo scrivere qua, eh, mostra solo la geometria visibile nella mappa, oppure andate qua su filtro, e nel filtro scrivete la stessa cosa che abbiamo scritto nella recenti. Questo qua. Il codice deve essere uguale a questo qua. In modo tale che qua io veda la stessa, lo stesso elemento geografico. E poi naturalmente posso personalizzare. Sono tutte cose vecchie queste, niente di nuovo. Niente di nuovo qua. Intestazione. Ok. Questo qua facciamo leggermente più grande. Ok. Bene, e questo abbiamo definito. Se poi qua volesse aggiungere altre etichette, come per esempio qua potrei aggiungere realizzato con Gugis, sfruttando altre mh, sfruttando altre variabili che ho creato eh, io. Per esempio ho creato questa qua ok scusatemi ok <coughs> centra e centra realizzato con qgis ok e quindi questa qua è la prima per aggiungere la seconda rimanendo sempre sulla, sulla prima che è relativa alle regioni Creo un sottogruppo qua sotto, quindi vado qua e di nuovo creo una sezione. Ecco qua, la sezione è un sottogruppo. Ok, da vettore scelgo questa volta le province e come campo scelgo eh, denominazione mh, province eh, città metropolitane. Ok, eh, ho dimenticato una cosa importante, mm. ritorniamo un attimo sul gruppo precedente, questo qua, nel gruppo precedente siamo qua, vedete modifica, nella prima mappa, si chiama mappa 1, questa qua devo impostargli la vista, quindi questa qua deve seguire, vado qua sull'occhio e gli dico guarda qua devi seguire le regioni, mentre qua nella panoramica devi seguire la panoramica reg ok questo avevo dimenticato di fare fatto ciò passiamo a questo abbiamo definito province il campo è denominazione den pcm e poi qua attiviamo includi e modifica ecco qua che cambia e qua faccio la stessa cosa aggiungo una mappa questo qua va bene aggiungo una cornice ok questa qua eh, deve seguire lo facciamo subito le province vedete qua scompare poi ne aggiungo un'altra e questa volta questa qua deve seguire le eh, panoramica prov ok ed è fatto qua entro all'interno della mappa per sistemarla Eccola qua. Eh, metto una cornice. Ok. Fatemi sistemare un attimino. Va bene così. Eh, questa qua deve seguire, io l'ho detto, le province. Eh, bene, sopra mettiamo delle etichette. Qua deve comparire il nome questo qua lo centriamo qua deve comparire panoramica panoramica ok Va benissimo, e qua allo stesso modo, se volessi vedere una tabella, aggiungo tabella, qua sotto vado a scegliere province, va benissimo, e, e poi qua al solito, uh, dove era qua il filtro, filtro, e, il filtro, campi, codice, codice regione deve essere uguale allora, andiamo a prendere direttamente da recente codice regione ok qua al solito posso personalizzarlo riga del titolo ok e poi l'intestazione. Qua, naturalmente, se un campo no voglio togliere un campo, vado su attributi. Non so se questo non mi interessa, lo tolgo. Questo non mi interessa, lo tolgo. E questo non mi interessa, lo tolgo e applico in modo tale da farlo più piccolo. Ed ecco qua. Ed ecco qua, siamo già pronti per la prima prova. Anzi, qua devo definire la panoramica. Panoramica. Aggiungi. Mappa 1. Ok. Qua, come al solito, scelgo questo. Ok, sembra tutto fatto. Ok. Fatto questo, vado su eh, report e facciamo la prima prova di stampa. esporta. esporto report1 sul desktop, va bene, salva attualmente non li stampo tutti, facciamo questa prima prova già siamo a 5, 6, 7 e facciamo una ventina 12, 13, 14 15, 16 7, 18, 19 20, stop interrompo Ehm Eccolo qua. Già qua mi accorgo che c'è qualcosa che non va. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Cos'è successo. Se io questo lo apro... Ecco qua. Come vedete, Piemonte. E da qua passiamo alle regioni. Ecco qua. Non, mh, nella regione eh, qua sicuramente ho dimenticato di dirgli che deve seguire, che deve seguire il, il, il, il report. Andiamo a vedere questo qua, infatti vedete ho dimenticato di mettere qua controllato dall'Atlant. Lo spuntiamo, vedete si aggiusta in automatico, quindi questo qua un attimo lo chiudo, questo lo cancello e ripeto la prova ripeto la prova qua panoramica come l'ho definita o non l'ho definita la panoramica panoramica mappa 1 eccolo qua e esporto quindi report esporto pdf salva Siamo a 26 minuti di, di video, come vedete descrivere 26 minuti a parole non è così semplice, questo è il motivo per cui scrivo un articolo, non è un articolo, un blog post, interrompi, eccolo qua, ritorniamo qua, vado ad aprire ed eccolo qua, quindi questo è il primo vettore di copertura, vediamo solamente il Piemonte, subito dopo passa al secondo vettore di copertura, Alessandria, è la prima provincia, ok, qua devo modificare qualcosa, qua nella provincia, eh, molto probabilmente, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, ora andiamo a modificare anche questo, Come vedete, scorre tutte le province del Piemonte, poi passa a d'Aosta e poi passa Lombard in Lombardia, Devo andare a aggiustare la tabella qua sotto. C'è qualche errore. Quindi questo lo tolgo e ritorno su QGIS. Questa è la seconda. Eh, seconda. Mm -mm -mm -mm. No, codreg. Codreg no. Perché codreg no? Ho fatto un errore. Che codreg... Per le province è sempre uguale ehm, è, sempre, è sempre uguale quindi in questo caso non è code reg. Qua devo mettere lo stesso filtro che ho messo là quindi questo qua non è codreg, ma è pkwi ok infatti vedete qua va via par via facciamo l'ultima prova e finiamo questo video perché è lunghissimo impostazione sporta salva 5, 6, voglio fare un video meno di 30 minuti, siamo a 28 secondi, 28 minuti, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, stop, ok, ritorno qua, qua lo apro, ed ecco qua, come vedete Piemonte, questo è Piemonte, la tabella è Piemonte, qua mi, la panoramica è Piemonte, seconda pagina, sono le province. Ora, tra queste e queste, è possibile introdurre un'altra pagina che è e descrivere come ho fatto io nella GIF. Vedete qua, Alessandria, Alessandria e tutte le altre scorro, Biella, Biella, poi è possibile aggiungere qualsiasi cosa volete. Ok? Ciao! Ma anzi, prima di ciao, mi raccomando, se vi piace il video o l'articolo, dovete mettere un mi piace sia nell'articolo che nel video. Okay? Perché noi, eh, per capire se un video va bene, un articolo va bene, dobbiamo avere un riscontro. E questo è attraverso i mi piace, per esempio. Eh, iscrivetevi al gruppo, al, gruppo al, al canale. E se non ci vediamo e non ci sentiamo più, buone feste e buon fine anno. Ciao a tutti!